Ciao a tutti, oggi prepareremo il plum cake al mascarpone e cacao, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, Gli ingredienti sono mascarpone, zucchero, uova, olio di semi di girasole, farina di tipo 00, lievito per dolci vanigliato, scorza di, di limone, vanillina, sale e cacao e gocce di cioccolato. Andiamo in via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e la scorza di limone e lo facciamo polverizzare per 15 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il mascarpone ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere le uova l'olio ed azionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5 Aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e il sale. Ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5 Versare metà del composto in uno stampo da plum da 28 x 10 cm, ben imburrato. Aggiungere al resto del composto il cacao amaro. Ed azionare il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Versare il composto sull'impasto chiaro. Con una forchetta varichiamo il composto. Mettere le gocce di cioccolato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. Il plum cake è cotto, lasciamolo raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Plum cake al mascarpone e cacao. Grazie e alla prossima ricetta!